Ora cinque minuti a mia disposizione sono terminati, lascio la parola a Raffaella Scalisi, direttore delle relazioni internazionali del Comune di Milano che è coorganizzatore di questo forum. Prego. Grazie, benvenuti a tutti, benvenuti dalla città di Milano. Eh, io porto il saluto dell'amministrazione comunale e del sindaco Giuliano Pisapia in prima persona. Eh, siamo molto contenti e ringrazio per eh, l'organizzazione così eh, Importante di questo, di questo evento su cui si è lavorato per diversi mesi e insomma in questo momento si vede che la partecipazione eh, conferma. Eh, l'interesse e l'importanza dei contenuti di Expo dei Popoli. Come città di Milano ovviamente abbiamo sostenuto e collaborato fin dall'inizio per la realizzazione di Expo dei Popoli e quindi non possiamo che esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'avvio anzi per questa tappa, perché non inizia oggi, eh, però per questa tappa è importante. Ehm, ovviamente il fatto che eh, durante l'anno di Expo eh, Milano sia al centro del dibattito globale sulla sostenibilità eh, dei sistemi alimentari eh, ci dà una grande opportunità eh, per discutere e dialogare Prendendo ovviamente in considerazione tutte le voci, eh, ma al di là del ruolo che, che ci riempie di orgoglio della città di Milano, di, di Milano in, questo, in questo anno, la cosa importante è che il dibattito, eh, grazie a, al tema scelto per Expo 2015, sul, eh, sulla sostenibilità dei sistemi alimentari eh, stia crescendo e stia eh, diventando, eh, stia avendo una visibilità maggiore di prima. Insomma, è il contributo che pensiamo eh, Expo possa aver dato. Ovviamente, come dicevo, eh, Milano, la città ha lavorato affinché eh, ci sia il massimo dialogo e quindi eh, possa esserci un dibattito aperto con tutte le voci e tutti i punti di vista, ovviamente Expo dei Popoli è, è uno di questi importanti momenti in cui si discute a fondo su, sui contenuti, eh, anche, la, anche Cascina Triulza eh, per, per la prima volta l'Expo ha dato uno spazio, diciamo un padiglione, uno spazio dedicato eh, al terzo settore, quindi eh, in quell'area eh, si svolgeranno dibattiti su, su, su, sul tema del, eh, di Expo, ma eh, con il protagonismo appunto del terzo settore eh, come, come chiave di, eh, di dibattito. Um, il tempo è breve per cui io non, non, mi, non mi dilungo troppo, eh, vi auguro un buon lavoro, però prima vorrei eh, ancora dire qualcosa su, sulle, sulle attività che la città di Milano eh, nel 2015, eh, oltre ovviamente a sostenere eh, Expo dei Popoli e eh, la Fair Trade Week, che è, è un altro evento importante collegato ai, ai progetti che stiamo portando avanti, eh, ha svolto nel, nel 2015. Grazie. Um... Da, da anni, da moltissimi anni il Comune di Milano si occupa di cooperazione sul, sul tema della sicurezza alimentare e, e proprio per il 2015 ha eh, lavorato su un bando eh, insieme a istituti eh, bancari e in particolare alla Fondazione Cariplo per lanciare nuovi progetti di sicurezza alimentare eh, in vari paesi del mondo eh, investendo eh, con un bando di diversi milioni di euro. È stato citato il progetto europeo che è stato costruito dalla, dalla città di Milano come capofila, Food Smart Cities for Development, che è appunto il progetto che sta lavorando per mettere in rete non solo alcuni soggetti della società civile ma autorità locali europee ehm, e non solo europee sul tema della costruzione di linee guide per eh, sistemi locali del cibo più sostenibili e equi. Eh, voglio citare però anche un'altra importantissima iniziativa eh, su cui eh, ci piacerebbe poter eh, avere occasioni di disseminazione anche in futuro nel quadro di Expo dei Popoli che è l'Urban Food Policy Pact, il sindaco di Milano ha lanciato questa idea di costruire, un, elaborare un documento dei sindaci con un forte una forte valenza politica eh, che verrà presentato ad ottobre 2016 proprio per costruire un documento congiunto sul tema delle, dei sistemi urbani dell'alimentazione affinché non siano soltanto più sani e sostenibili dal punto di vista ambientale eh, ma Equi e attenti al tema della giustizia sociale. Eh, infine, il Comune di Milano, sempre in questo 2015, sta lavorando per elaborare la propria food policy, e cioè il proprio documento strategico attento eh, alla sostenibilità. Eh, all'equità sociale eh, del proprio sistema del, dell'alimentazione, quindi eh, questo è per darvi il quadro di, di, di uno scenario di eh, molte iniziative della città per andare a fondo sui contenuti eh, di Expo. Grazie e buon lavoro a tutti.